dai dai torniamo alle cose serie andiamo, andiamo a parlare di cocaine in orso. in orso. c'ho un po' la voce nasale scusate ma non avevo appunto cocaine per poter scurarmi il naso stamattina quindi cazzo con quella ragazzi se è buona no vabbè forse non si può fare propaganda alla droga Uh, coca in orso, coca in orso. Cosa vi aspettate voi da coca in orso? Chi andrà a vederlo? Facciamo un sondaggio, Cristian, per favore. Uh, Andrai a vedere coca in orso? Sì, no, piuttosto Pippo. So, queste sono le tre opzioni. Sì, no, piuttosto Pippo. Non Pippo Pauto, eh. piuttosto Pippo. Ora parliamo di cocaino orso, sapete già tutti che cocaino orso è un film che è tratto da un fatto realmente accaduto che riguarda appunto un carico di cocaina che è andato disperso in un bosco, un orso ha trovato la cocaina ne ha mangiata un po' e un po' però non è un chilo o un etto, un po' è qualche grammo e sono bastati per farlo schioppare po dopo pochi minuti questo aneddoto comunque curioso, insomma all'orso gli è andata un po' di sfiga perché non sapeva che cazzo stava facendo. Tanti film sono nati da, da spunti di articoli di giornale, per esempio eh, The Watcher, no? la serie tv è nata da quello, infatti fa cacare. Eh, in questo film è stato aggiunto tutto il resto, cioè l'orso non è che muore mangiando la cocaina, lo vedete anche nel trailer, ma... Eh, si inferocisce, diventa folle, e brutale, famelico, ha voglia di distruggere, ammazzare chiunque. Insomma diventa un villain, un, un, un personaggio dei film horror, Alla stessa stregua di, dello squalo, di Freddy Krueger, di qualsiasi altro mm, villain del cinema. Smette anche un po' di essere un, uh, un orso. Il film è diretto da Elizabeth Banks, eh, un'attrice molto carina, molto bella, che ha fatto centinaia di film. Però non è proprio una regista, ha fatto due film prima di questo, poi un altro film corale e, dei, e un paio di corti. Non è una regista che ha ancora tanta, tanta esperienza e soprattutto che ha spaccato, non ha lasciato il segno, non ha fatto niente di, di rilevante. Ecco, forse Cocaine... Bear o in orso è il film migliore probabilmente che ha fatto e forse è un buon inizio per la sua carriera eh, ma vediamo com'è, è un buon inizio per la sua carriera poi tutto è relativo esce al cinema il 20 aprile solo al cinema quindi per il momento e al suo interno ha diversi attori Uh, Abastanza conosciuti una è Carey um, Russell uh, abbiamo l'attore di Modern Family che vedete um, con quella parrucca bionda nel, nel trailer che è Jesse Tyler Ferguson uno, delle, uno dei due della coppia gay uh, abbiamo Margot martindale che quella è la ranger un po' grossa un'attrice caratteristica che vediamo spesso eh, e poi diciamo non ci sono altri attori eh, degni di nota se non eh, il grandissimo e insuperabile eh, maestoso grandioso mitico affascinante e che ci mancherà un casino ray liotta eh, morto eh, a maggio dello scorso anno ray liotta eh, è un grandissimo attore e questo è, mh, non direi neanche purtroppo perché mi sembra anche brutto, in realtà il film non è un film, eh, non è assolutamente un film indegno, è un film eh, che si può apprezzare, Ray Liot è bravissimo come sempre ed è la sua ultima opera, purtroppo dico perché eh, attori come lui che ci hanno accompagnato nella nostra crescita eh, dispiace sempre comunque eh, dover mettere il capitolo fine uh, a questa cosa l'orso mangia la cocaina e diventa pazzo questa è la sinossi siamo in un parco naturale ci sono i ranger ci sono le guide escursionistiche ci sono gli abitanti della zona che vanno a fare trekking, corse si può essere attaccati dagli orsi comunque anche se non si strafanno quindi attenzione attenzione a pensare che gli orsi siano... Uh, gli orsacchiotti no della teddy chiaramente c'è vi dico solo l'incipit ci sono c'è della cocaina ancora chi la vuole questa cocaina ovviamente l'orso perché è strafatto e ovviamente i proprietari mafiosi quindi per questo c'era eliotta che <ride> di ruoli da mafiosi ne ha fatti parecchi uh, quindi si intrecciano diverse storie, quindi persone disperse, una famiglia, una mamma che cerca una figlia, eh, ranger, non ranger e eh, eh, appunto mafiosi alla ricerca di questo, di questo orso e di questa cocaina. Insomma, questa è un po' la storia, poi scoprirete come, come si evolve, come andrà... A finire. Il film è un film che confonde parecchio le persone per la sua comunicazione, una comunicazione non so se è vincente o no, lo diranno i numeri al cinema. Eh, in cui noi abbiamo un poster estremamente serioso che fa pensare a un film serio, cioè a un horror serio dove c'è un'atmosfera cupa, dove non c'è hilarità, non c'è grottesco. Invece è l'esatto contrario. Il film di Elizabeth Banks è una horror comedy tanto per cominciare una horror comedy strana eh, non, che non si smaschera subito come horror comedy e che forse all'inizio inciampa un po' perché non si capisce bene dove vuole andare a parare eh, la prima parte del film secondo me denota eh, l'inesperienza della Banks come regista vengono presentati i personaggi vengono presentate delle situazioni Uh, in un modo molto banale, molto noioso, molto ripetitivo non vediamo quell'umorismo che, che ci aspettiamo che ci aspettiamo perché i personaggi sono grotteschi, sono ridicoli, sono brutti sono, uh, sono tutti un po' weird e dopo un primo un prologo, un prologo dove persino le, le prime vittime appunto questi escursionisti vengono questa giovane coppia che si deve sposare viene assalita dall'orso e eh, e già vedremo un sacco di gore ci aspettiamo quantomeno un po di, di ironia e questa ironia non arriva non arriva non arriva e quindi pazientemente aspettiamo di conoscere tutti questi personaggi che non sono credibili ma non fanno neanche ridere oh il grande oh il grande il, ah no ma si ah, grazie Oblo oh, grazie grazie Oblo oh, grazie grazie eh, ciao Simo eh, quindi noi ci aspettiamo vedendo personaggi così ridicoli della comicità che non arriva eh, un film che fino a un certo punto è davvero pesante ed è davvero eh, eh, faticoso fai fatica a arrivare a, a, a un certo punto è un, è un po' lentino eh, dove l'umorismo c'è ma ti fa appena appena sorridere ti, mm, ti smuove di poco grazie al cielo grazie al cielo a un certo punto vi dico anche il punto ma non vi spoilerò niente il punto è l'ambulanza arriva l'ambulanza ed è uno spasso inizia a ridere di gusto inizia a ridere di gusto un po è merito anche in effetti di un'attesa che c'è nella prima parte alcuni personaggi vengono descritti e poi esplodono poi diventano ironici però eh, comunque l'ho patita molto la prima parte la seconda parte eh, del film è decisamente migliore è decisamente ciò che mi aspettavo alcune battute sono esilaranti diciamo che ci sono due o tre battute che sono esilaranti e poi il film comunque fa ridere è action è super super super super splatter quindi per gli amanti del cinema horror quello duro puro e anche un po stupido è una goduria, è abbastanza divertente e devo dire che alla fine dà quello che promette. Cioè, Cocaine Orso è una horror comedy che parte un po' lenta, ma poi recupera, recupera e vi rimborsa quell'attesa con qualche bella risata, un bel po' di action, un bel po' di splatter, un bel po' di eh, dinamiche tra personaggi simpatiche e, e poi arriva verso un finale. Uh, un po' strambo, che ricorda in qualche maniera i film a Lagunis queste avventure con i teenager protagonisti, mi ha, mi ha ricordato un po' questo. E riesce ad essere assurdo, uh, strano, splatter, uh, fino all'ultimo, fino all'ultimo, fino alle scene finali. Quindi è un film uh, che io considero riuscito per il suo genere, nonostante un inizio zoppicante. E dove io ho visto anche una crescita, eh, uno sviluppo di un villain che secondo me eh, può piacere. Perché l'orso. L'orso. L'orso fa ridere. L'orso fa ridere ed ha quel tipo di umorismo da. Proprio da, da film horror anni 80. Ci sono tantissime cose che, che richiamano il cinema horror, horror anni 80. Ribadisco, questo è un film totalmente privo di contenuti intellettuali, psicologici. È un film di intrattenimento duro e puro. Eh, quello che io volevo era ridere in qualche momento mi ha fatto ridere volevo del sangue me l'ha dato volevo l'orso me l'ha dato me l'ha dato in abbondanza e quindi per me è un film che supera la sufficienza abbondantemente quindi una, una, un film per, fa, per farsi una serata al cinema piacevole senza troppe pretese niente per me è questo sono abbastanza convinto che non, non finirà qua eh, la questione cocaine animali